Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DiamondKicks e Marco 007 Siamo tornati su Yoshi's Reward Nella scorsa parte di Yoshi's Reward, non mi ricordo Sorprendentemente abbiamo completato quasi tutti i livelli al 100%, mi sa proprio tutti E non abbiamo perso 3 ore di vita In questa parte finiremo il mondo 5 Con il anche. livello segreto Eh Vabbè, comunque, e rispetto al sondaggio, se non l'avete ancora fatto. E se volete consigliarci i giochi. Sì, ok. Anche se è ufficialmente è Undertale il prossimo. Sì, ok. Poi tanto vado a votare io. Hai già votato tu Undertale. Ah, intendo con i miei alt. <ride> Ho uh, pre un presentimento, che devo colpire quello. Perché, è, oh. perché è successo questo? Boh... Uh, cioè ho colpito il pulsante perché ho colpito il pulsante. I don't know. Vabbè ehm. Um... Prendi quelli. Prendi quelli. Prendi quelli. Pinguino. Non prendiamo la sfida per vedere le cose. No. Potrebbe essere utile. No. Sì. Okidoki. Ok, d'occhi. Ok. Ehm. Um... Ah, ah ok no. a il percorso Bene, Marco è già fuori discussione Beh questo l'abbiamo già capito ehm, Il Aspetta. fatto era Ops, No devi premere il pulsante Eh lo so Stavo cercando però eri dentro La traiettoria Vai a prendere quelli Perché non prendi quelli? Non mi interessano i soldi eh, <ride> Potrebbe esserci un timbro No perché hai messo la spilla <ride> Non contraddirvi <ride> Pinguino Volante o no, vieni con me Bravo, ora prendi Perché? Devi prendere la mia È una è una Si sì, è infinita Una reazione a catena Un, un circolo vizioso No Va bene ora possiamo andare avanti No voglio andare su Ok Adesso andiamo avanti Mmm, pinguino ah. uh, Ti consiglio di non stare sotto lì Sotto lì? Sotto lì cosa? Sì Oddio, ho troppi pinguini Uccidili Uccidili Uccidili tu, tu stai sotto Aspetta Bye bye Stiamo facendo troppe cose pericolose. Lo so, però è necessario. Ok, dice il percorso. Mm. Dobbiamo prendere un pallottolo bill. Si dice bullet bill. Bulletto. Aspetta, si. Perfetto. Um, direi di mangiare altri di bulli. Ecco. Dopo, Quiciamo dopo. Corso. Ah, era per quello. Che stupidaggine. potevamo farlo anche senza. Perfetto. Going. E andiamo. Voleva. Aspetta. Ok, andiamo. Uh, uh, Sicuramente quel pinguino è soltanto per farti perdere vita. Per carità, vai. Tu sei quello delle vite. Quindi invollati. Qui già non, non credo proprio. Come I don't no? think. Come so. non credo proprio. Non siamo neanche al secondo coso. Nel senso, lo so che sono quello della vita. Ma di già invollarsi. Non credi proprio. Aspettano, mangiarlo. Ora mangio. Ce l'ho fatta No, il presentimento è che non dovevamo ucciderlo. Tipo istantaneamente. Oh, Se frega. Okay. ok, di questo ho paura. Sì, allora. Cosa fa? Io ho fatto prima quello di mezzo. Ah, sì. ora guarda non... qui si fa. E ora salto. Ecco easy. E poi si fa da sotto, easy. E lì c'è un timbro. Si mangia questa si fa così. Tecnicamente do saremmo dovuti salire. Tecnicamente si eh. può fare anche col gonitolo. Visto ah. che qua ne spawnano infiniti, quindi. Easy. Qui c'è qualcosa, lì c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Ti ho salvato. <ride> dal pallottolo Bill dici. andare avanti Yoshi wins oh, by doing absolutely bread. nothing Ok, Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Vediamo. Uh, oh fammi yeah. saltare ah ok non serve ci oh sono God. tanto ah, quelli vero, non King ti we, fanno perdere vita quindi sono punosi sono, sono wow grazie e ora Vai. come facciamo? così così come si sì. ti serve un altro cocomero -mi, non mi serve l'altro cocomero perché ce l'avevo già il cocomero ma tu mi hai mangiato c'è un altro cocomero si sì, e come mm. lo sciogliamo senza l'altro cocomero mm. perché tu mi hai mangiato Big Funk Niente, quel, quel, quella cosa è andata yes. Volevi uccidere i tigui, no? <ride> non conta come piattaforma il tigui Uh, se ne è una nuova cosa? basta? cosa basta? basta tirarmi così addosso non si facciano niente madonna mia sono quello della vita anche io se per questo ecco non più <ride> nessuno dei due ora contento non li uccidere così posso prenderne uno Avremmo dovuto usare i pinguini andiamo I pinguini? Pinguini, stavano i pinguini Vieni, vieni, ma, ma non il... ne vedi tutte le cose? Avremmo dovuto usare i pinguini, te l'ho già detto! Vedi? Scusa com'è in che senso? dovevamo saltare sui pinguini visto che ci lanciano molto in alto. Ok, okay questa è Easing, due giocatori, possiamo fare il flat infinito. E poi abbiamo pure la, la cosa qui. Sì, quindi... sappiamo quali gem possiamo tralasciare. Cioè Bene. tutte. Bene, um, come.. Come prendiamo il cocomero di fuoco? Ma se l'abbiamo già saltato, ti ho detto, ormai è impossibile. Are sure about that? Sì, ma dobbiamo tornare lì che non, non si poteva si... neanche tornare. No, non si può tornare, nintendo col cocomero. Lo perdi. Ok, usalo sopra e prendi l'altro Là, qua qua qua Prendi quella E questi anche cioè, un scroller No Ok allora possiamo Non okay. ci fanno vedere quali Quali hanno le gemme e quali no Nel ghiaccio Però sì. non è giusto Mor il cocomo okay. Non ce ne danno un altro. Vediamo se sta più avanti. Tanto avremmo. lo dobbiamo per forza fare due volte sto livello. Ah, uh, ma aiuto. Così. Allora. E così. Tanto neanche ce l'ha il timbro questo. Adesso però voglio salire fino Andiamo. Vediamo. Tanto questo ci porta in alto. Imbollati. un sacco di sensazioni che mi dicono che, che, che abbiamo lasciato qualcosa si sì, abbiamo lasciato tante cose beh a parte quel fiore dai avevo fatto un tiro così preciso Vabbè, siamo, frega, siamo tutti e due bello. max comunque non di nome però di fatto ok almeno i metri li abbiamo presi uh loader eh, torniamo indietro a prendere quello? no Va bene proviamoci Qui uh, non lo so se c'è nulla press. Vedi ok nulla andiamo indietro Cioè devi fare in orizzontale Questo così, così. Sì. E ora ne hai ancora uno e non lo sprecare Ok abbiamo preso il fiore perché prima eravamo morti Ok siamo tornati qui e non abbiamo preso il fiore Ora dobbiamo rifare il livello Vabbè, l'avremmo dovuto rifare in ogni caso per... Già il primo... il secondo fiore anzi Quindi sì, tutto Tranne i comitoli, almeno quello Bene, capita Fagioli, ho visto che ora sarebbe meglio usare la spilla... La spilla Cocomeri di Fuoco Infiniti. Quindi sì, partiamo. Basta. Ok, siamo tornati a questo punto in cui abbiamo perso tutto. C'è già almeno di fuoco tra l'altro. Quindi... E prendiamo... Sì, lo so che c'è già, però ora ne abbiamo infiniti quanti ne vogliamo. E ora... Oh, ma sto pinguino, muori. E ora visto che abbiamo così tanti Cocomeri... Possiamo completare il puzzle senza nessun problema E comunque qui sta pure il fiore E probabilmente i timbri che ci mancano No, c'è almeno un timbro che aveva mancato più avanti sì. Ah no Ma questo. anche no E sì. ora prendiamo il fiore e tagliamo Adios. Ok Abbiamo preso tutto tranne il la vita, il, la vita. Che Marco muore all'ultimo, a casa mm. Vabbè, eh. non fa niente Abbiamo preso il resto, e questo è quello che conta Quindi adesso passiamo avanti Al boss, che io non ho mai sfidato Che io non ho mai sfidato, come tutto il resto del gioco, tra l'altro Veramente siamo arrivati al mondo 4. Eh. Io invece ho completato il mondo 4, però senza i livelli extra Perché per me erano troppo sì, complicati sì. Al, mom al momento eh, Infatti servivo io Castello di Freddy Sì, che non ci siamo neanche arrivati qui Freddy È un riferimento a qualcosa No, che non, capisco. <ride> non lo è A caso <ride> Dovrebbe essere una specie di risata Tipo i barconi Ok, vai subito indietro Mangia quelli Perfetto, andiamo Fa, mi fa piacere come le scarpe di Yoshi Diventano tipo quelle di Wario Quando va sul ghiaccio Ah Ah Cosa? Stavo, stavo cercando di risalire Mi è intrappolato sotto quel blocco di ghiaccio Ok, ok, ok Lasciamo un pochino Prendi quello tu Ok Aspetta Vediamo D Blonde. Ok, timbro, timbro Aspetta, vediamo qui Uh, ok Check Bom Grazie Ok, sorry yeah! Lasciami Ecco, Te sei lo contento? Meriti. No, non me lo merito <ride> tutto apposta comunque allora let's up. cap ah wow è appena un e <ride> io l'ho subito preso No, oh, non volevo prenderli you you you you Come cosa stai dicendo? Io stupido. oh no via <ride> esatto Pensavo non riesco a saltarlo. Ci penso io. Ma devi morire. No. Con un penso io però... e abbiamo preso tutto. Ecco, ti ho salvato. Se non fosse entrato, io saresti qua. <ride> Povero tipotino con nuovo, appena spawnato. Non sa so che cosa succede. Noi gli cadiamo in testa. No, Marco, no ah, Vabbè, a questo punto conviene che la prendo io. No, no, no ce l'abbiamo abbiamo qua, Vabbè, se l'avessi presa prese tu, saremmo. Ma vabbè. spawniamo sopra. NO SONO STUPIDO Sì, definitiva. Tanto vale che moriamo, tanto c'è un altro checkpoint e, e il, gli punti vita prima del boss uh, nah. no suicidati! Nah. Non voglio rifare sto livello yes. Guarda, <ride> siamo ancora meglio di prima ah, ecco. Eh, vedi, Abbiamo visto è quello e sono sfuggito. Bonk Ah, wow, va bene eh, E ora andiamo qui i wonder still, what's st gonna oh, Ah wow ci potevamo arrivare tranquillamente Vabbè abbiamo fatto bene visto che ora, you know, che ora è, è, è a full vita lui are fat right now Marco Ho uh, paura di stappare tanto sei sì, in Aspetta, cosa ti potrebbe mai succedere? aspetta, rallenta ma manco. guarda, guarda che non ci vuole nulla Sì, intendo eh. rallenta ora scala e sta lì via e ops grazie sì, non fa niente, sei 17, 18 cioè mi ha dato solo un, so, sì, un po' del, dell'effetto no poi mi hai mangiato no, il... tu avevi 10 di vita, quindi ti ha dato tutto l'effetto più hai preso due cuori dai nemici va bene Vai. andiamo è pieno di questi passaggi segreti strani Gli strambi strappi Attenzione Abbiamo fatto tutto? No, mancano due mm. fiori Oddio, Sospe quanti gomitoli so Me la sono vista bruttissima, Marco Attenzione, eh, che vieni schiacciato Ma vieni Oddio, Beh. quanti timbri Ok, <ride> okay um. ora siamo messi bene con i okay, timbri Ok, sì, sì, è per tutto perfetto se, se tutto va bene O oh no via, via via Non abbiamo gomitoli. lì um, Mayday Se là ci si può abbassare sicuramente Non sembra eh perché. Vieni vieni vieni No fai. non lo fare Marco non lo fare Ora okay. ora ora ora Corri Sei lento Abbassati o imbordati Non mi abbasso Sei pazzo Vai prendi quello e riabbassati non, uh, non possiamo rischiare Gli altri timbri Corri Ora corri Quali altri timbri? Ah, aspetta allora Là c'è la vita Ci sono i viti I viti Vuoi dire vito? Quindi se ora sono aspetta max Aspetta adesso, sì siamo tutti e due max E dove stanno i timbri, scusa? Che Mi sta? sa che stanno sotto, il percorso di sotto Volevo tornare indietro Va bene. Piuttosto che rifare l'intero livello Taglio Beh, andiamo, uh, non abbiamo trovato Nei timbri ma uh, abbiamo perso Della vita, quindi ora né, né la vita nei timbri abbiamo preso Marco, Madonna mia, muori, muori. Basta, muori. Madonna mia, uno uh, ne servono tre. Ok, è facilissimo in In due giocatori, stiamo al tema di battaglia. Uh, quindi basta colpirlo semplicemente tre volte E poi si rompe il ghiaccio Basta fare così Basta Beh non è neanche troppo difficile Grazie <ride> Aiuto Mi ha intrappolato qui con lui I wonder why uh, Uno Aia Due e sono morto Vieni imbollati scusa perché non ti sei imbollato Già dall'altra volta Si sì. Mo rischio di morire vieni Puoi anche morire adesso E lasciarmi stare Sì, mi ammazzo ora Mi stavo no, andando a ammazzare Voglio colpire con i vomitoli e mi lanci a caso, nel mondo sono morto. Sì. Ora un gomito lo può mangiare. Ops, ops. Ok, era facilissima questa. Cos'è successo? Perché... Sì. Ah, no, è vero, è diverso. Vergogna. Um, Vergogna. Da da da ah, tipo, una vendetta dello sniffit di ghiaccio. Sì. Noi, ah, ok, chi se ne frega. Ora dobbiamo fare questo livello e probabilmente finiremo pure le vite, speriamo, così non devo farlo off camera. E um, fare il livello segreto, ora vediamo di cosa si tratta. Uh, nuova spilla so come lo di ghiaccio inutile, aspetta. Aspetta, questa, questa non la fai. Un cassetto, sarà quello del uh, sesto mondo. Io, io a questo punto non ci siamo mai arrivato non ho mai battuto il boss del quinto okay. ed è ecco quel mondo 6, sì, il, il castello di bowser baby bowser ah ok ci rivediamo ai tibri che abbiamo mancato quella è una morte Acco. ok e apparentemente si sì. dove l'hai trovato qua questa è il gemma caso no, dove l'hai trovato sto coso aspetta non sono tu era sempre qui ma perché? cioè mi sa che boh non ho capito non l'avremmo attivato non lo so vabbè, vabbè uh, quindi eh, è qui, ho attivato ce ne un manca altro. uno ancora E eh, eh, sta qui perché l'ho appena attivato basta bene. basta uccidere gli sniffit uh, sopra bene ci vediamo alla fine del livello e mostriamo pure la cutscene uh, Molla la cutscene e' questa, Sì, sì. <ride> Come arrivano da Kamehameha, <ride> maledetti Yoshi? Non capite proprio che quando è il momento di mollare? Eh? Oh, uno sniff. Ehi, hey, Cocco imbu imbabucato. Rispedisci questi Yoshi nell'era glaciale. Che vuol dire? Ci manda indietro nel tempo Ci fa volare così sì. velocemente che superiamo Non è la capito il boss finale Il boss finale è una macchina del tempo Bene, ci vediamo alla fine Bene, eccoci qua, abbiamo fatto tutto Yay. Bene, ora con 45 minuti Dobbiamo fare il livello extra ah, vedremo, vedremo Se un altro scroller lo faccio io e basta <ride> No, lo faccio io al mas Sì, ma tu non sei a casa mia Quando sono da solo eh? senti lasciamo stare allora tende, tende tremende oh no ti prego non mi dire che tipo le tende russe premi le tende russe no no dai non uh, prima facciamo questo e tu metti la, la spilla la pila <ride> ho detto la pilla veramente la spilla spila... non, non è niente quindi prendo la cosa più vicina so. cioè pila Va uh, tende tremende ok l'avevo già letto um, che altro uh -huh. Non è autoscroller, si è ringraziato eh, il è. dio degli Yoshi Sì, ma ora tende tremende Come se le prime tende non fossero tutte tremende È autoscroller, non si è ringraziato il dio degli Yoshi, è pure velocissimo Come si fa? Sì, è impossibile tremende Non possiamo nemmeno vedere quali hanno il coso e quali no Oh, perché non volo? No, no, no, no. Marco, no Ok, ucciditi <ride> Bene, uh, uh, è impossibile. Prova a ricordarmelo. Se uno ti stressa. Aurora Borealis. Yeah. Dion. Aurora borealis. Aurora borealis. Aurora Borealis. At this time of year. At this, this time, time of year. At this time of country. <laughs> localized entirely within <laughs> With your country. Your, your here. Come abbiamo fatto a prenderlo? Oddio, aiuto! Cosa succede? Allora, mettiamoci nel. Smetti di venire finale. sopra, grazie. È il mio posto Prego. sopra. Bene, non ho saltato stavolta. Eh? Lo dobbiamo inseguire! Piglialo! Piglialo! Ah! Sono sopra! L'ho preso! Io, so io stavo sopra! Ma mi sa che abbiamo saltato qualcosa! No, no, no. Oddio, posso... quanto è difficile salire, saltare con questi cosi Che è sta roba? Ce l'ho. Vai. Divertente questo livello. Mi piace, Divertente però è stressante, abbiamo perso il gomito. Vabbè. Però non, non moriamo. Allora prima. Ah ok, vanno indietro. Ah ok ok. Mi aveva fatto fiore... un Ho preso la tenda, ho preso il fiore, ho preso. I fiori li stiamo prendendo tutti. Molto bene. Si sì, comunque sto livello... Come si fa? È impossibile! Cosa? Dobbiamo saltare subito! Vabbè, eh, io sono sali, saltato sali. subito! Io sono saltato subito, però più, più di alto di così non mi facciamo andare. Oddio questo è difficile Ora tocca a me Timbo l'abbiamo preso di gioco Sono sceso Sono sceso per sbaglio Abbiamo preso il coso Niente cuori Beh <ride> dai possiamo dire che questo livello è molto meglio del 3-5 e del 4-5 45 eh, S Vabbè eh, Un pochino Vabbè La spilla per uh, Vedere le cose invisibili Non mi serve a niente Perché Tanto sono, sono tutte rosse Sono quelle rosse E comunque sia Non Cioè, Pure se fosse Non eh, ho il eh, tempo. Abbiamo preso un po' di tutto Possiamo rifarlo se, se, Semplicemente Pure, pure, pure, fosse, quello, pure quello, se fosse Pure se fosse Non avrei un tempo fisico Per vedere quali Quali cose hanno il e Quali no Non c'è tempo proprio Quindi Va bene, quella, ora... quella che posso mettere Direi Boh In realtà nulla Ci serve Cosa che ci può servire Nulla yay Bene um... Taglio Boom No non, non c'è niente veramente Metto senza sto qui No, dai, eh, non taglio, il... Non sappiamo quando dobbiamo vedere. Il... Poi sarebbe un casino da evitare. Quindi okay. non tagliare. Non tagliamo, tanto sto livello è velocissimo. Poi alla fine dobbiamo stare attenti a chi, chi prende le vite. Vabbè, sì, basta che sta uno davanti. Cioè, uno Non può stare uno davanti, Nintendo, stai tutti allo stesso piano. sopra. Oppure salto io alla fine te le prendi tu. Ok, facciamo così. Che ti scambi? Lasciami stare dove sto. Tanto questi li abbiamo già presi, possiamo pure <ride> prendere questo in effetti. Lasciati andare e ora andiamo. Questi li abbiamo già presi tutti. Sì, vabbè. Prendiamo sempre la posizione ideale. Sono giù. Quello l'hai preso? Sì, sì. l'abbiamo già preso. Oddio, sono... No, Ok, l quello ora devi, preso devi salire veloce, preso. sali veloce, sali veloce, sali di più. In che senso? Ma devo saltare, tanto questo l'abbiamo già preso, vero? Fammi sbollare, sbolla! Scusa, ma ti aspetto. Perché? Ok, ok, allora. Quello questo non l'abbiamo ne nemmeno l'abbiamo preso. ok. Yoink. Attento alla parte in cui devi saltare. Sempre sì, qua veloce. bisogna saltare velocissimo. No, no, no, poco, qui, tra poco, dai. Che qua mi sa che abbiamo mancato qualcosa. Qui, questa l'abbiamo già preso. Sì. Ora, sali veloce, sali veloce. Ok, ora dobbiamo saltare veloci. Non mi ha fatto saltare! Ho preso, preso tutti i timbri. Prendi. prendi il gomito, prendi sì, il Sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Non Ma mi facciamo. Che... scusa, che console è questa? Ma che ne so? Andiamo. Uh, Gamecube, no. Gamecube eh, l'abbiamo già preso. L'interno 64. 64. Interno 64. Sicuro? È quello del uh, un attimo. Ora, ora devi prendere tu le tue vite, quindi non salto giù. <ride> Sono stupido. Beh, okay. Vabbè, uh, Abbiamo preso tutto. No, per niente. Manca un ci manca fiore. Ma solo l'ultimo è... fiore che sta insieme alle vite. Sì, solo un Facciamo fiore. Facciamo una terza volta. Va bene, dai, non importa. Oh. Ho tagliato tutto tranne i, i cosi iniziali. I fail iniziali. Taglio, no. faccio primo non tentativo. tagliare, è durato meno di due minuti il livello, dai. Cioè No. Che, cosa taglia fa? Allora, abbiamo preso timbio, ok. L'unica cosa essenziale ora sono i fiori. Bene, ora ci rivediamo proprio alla fine del livello, letteralmente. Non abbiamo bisogno di nulla se non delle vite dell'ultimo fiore Bene ora. Il punto. Bene, ora, ora piano, piano, piano, piano. E... Ok, preso tutto, ora andiamo veloci sulle vite Che sto tirando un casino, Le... sono lentissimo Perché sono così lento? Perché era il momento della tenda che ti fa credere che tu sia lento adesso Ok, prendi tutto, forza Ok, sì. ora puoi venire tu che mi aiuti <ride> Bene siamo arrivati <ride> Piacere Prego di, es di esserti Non prendere Yeeey Finalmente un c livello extra un livello 100%. Che, non è, che non è brutto Ed è pure fattibile Perché non sento Ah ok Ok, <ride> qua questo leviamolo Bene quindi Questa parte non è stata Così tanto male eh. Un'ora Diciamo per la media degli episodi Quelli con i livelli extra Diciamo è buono Anche se abbiamo mancato Qualche vita però quindi abbiamo completato il mondo 5 al 100% tranne il 5-7 Quindi nella prossima parte di Yoshi's Blue World il mondo 6 L'ultimo mondo L'ultimo mondo Sarà diviso in 4 parti giusto? No Sarà diviso in tre parti Uh lo Yoshi notturno Potresti usarlo solo per il mondo finale uh, Poi vedremo dai Comunque ci vediamo alla prossima Ciao Ciao